Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 18 marzo. Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. E quella di oggi è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Tante le cerimonie sia a livello nazionale e anche tante le cerimonie Qui in Trentino come in Alto Adige. Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite in studio Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta. La prima pagina e l'apertura di Vita Trentina di questa mattina è questa, Un anno per lui. E San Giuseppe come sappiamo questa è un po' la settimana no? che ci porta proprio al giorno di San Giuseppe. Sì, un San Giuseppe speciale perché Papa Francesco ancora lo scorso 8 dicembre ha chiesto a tutta la Chiesa di dedicare un anno intero a recuperare la memoria attualizzata di questo santo popolare, forse un più un tempo che oggi. Pensa che abbiamo verificato che lo scorso anno in Trentino solo ad un neonato è stato dato nome Giuseppe, mentre invece questo nome era in testa alla classifica nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nonostante appunto eh, questo nome che forse suono, suona un po' d'antico, eh, sono molti gli spunti anche di attualità che vengono dalla lettera del Papa. E cinque persone che abbiamo scelto un po' a caso, insomma anche fra la gente normale, che si chiamano Giuseppe, hanno evidenziato per loro qual è L'aspetto eh, caratteristico di questo santo che, eh, a cui si sentono più vicini, ecco, il tema dell'obbedienza, quello dell'accoglienza, quello della sacralità del lavoro, ma anche quello del coraggio creativo. In fondo è stato anche un, un migrante, Giuseppe, quindi ci ricorda tanti migranti di oggi e poi questo suo... Non dire nemmeno una parola, essere il grande silenzioso, il vivere nell'ombra, eh, nell'umiltà, ma eh, non, non con un ruolo secondario, anzi ha accettato di essere il padre di Gesù. Oggi, lo dicevo prima in apertura, lo ricordavo, è la prima giornata nazionale per le vittime, per il ricordo delle vittime del Covid. Lo dicevo, ci sono tante cerimonie, sia in Trentino che in Alto Adige, e c'è anche una cosa molto particolare che riguarda una cerimonia sì. religiosa, no? Certo, anche la, la Chiesa Trentina ha voluto aderire oggi a questo momento nazionale così importante. Questa mattina avremo anche a Bergamo, il Presidente del Consiglio Draghi, e lo ha fatto dedicando a questa intenzione una veglia di preghiera online che era già programmata per questa sera alle ore 20, era programmata come veglia in preparazione alla giornata dei missionari martiri, eh, che sarebbe il 24 marzo, nell'anniversario di Romero. Invece questo appuntamento appunto si estende anche al ricordo delle vittime del Covid. Lo ricordo questa sera alle 18, anche in, eh, chiedo scusa, oggi che è il 18 alle ore 20, anche in streaming sui portali diocesani e, e tra l'altro la Chiesa trentina ricorda proprio in questi giorni anche la prima vittima fra i preti trentini eh, Don Luigi Trotner parroco di Campitello di Fassa a cui poi ne seguirono molti altri e eh, anche religiosi e religiose sì, perché lo abbiamo ricordato purtroppo spesso no? anche proprio nei nostri appuntamenti del giovedì mattina. Veramente il tributo per quello che ha riguardato il Covid e la Chiesa trentina è stato un tributo molto alto, no? sia di parroci sì. che di religiosi. Sì, soprattutto fra i preti anziani, anche perché il focolaio si era esteso nel soggiorno dell'infermeria del clero, dove praticamente un terzo degli. Eh, anziani sacerdoti lì ospitati eh, eh, è rimasto vittima del covid ma eh, insieme ai sacerdoti la gente tanti, tanti anziani spesso colonne della vita anche comunitaria sociale della della loro comunità e quindi anche per noi cominciano i, i giorni del, del ricordo un ricordo che è anche di affetto e anche quasi di restituzione di quello che eh, allora non si era potuto fare. Purtroppo eh, siamo ancora in una situazione, come abbiamo sentito dalle cifre, che desta eh, preoccupazione, quindi è un ricordo molto vivo che ancora eh, ci interroga e ci fa soffrire. Torniamo ora alla prima pagina proprio di Vita Trentina. In taglio alto si parla di agricoltura. Lo vediamo discesa in campo, è il titolo, con un'agricoltura attenta, particolarmente attenta al sociale. Sì, eh, ogni anno per San Giuseppe vogliamo cogliere un, elemento, un aspetto di novità nell'agricoltura trentina e quest'anno Roberto Moranduzzo ha curato un servizio ampio andando a vedere la realtà della cooperativa Forchetta Rastrello a Villa Sant'Ignazio, un esempio di eh, agricoltura sociale e poi eh, parlando di questa nuova realtà che si va difendendo in Trentino eh, che è quella delle mh, comunità di sostegno Ecco, all'agricoltura, realtà che si impegnano ad una produzione rispettosa dell'ambiente, a un recupero delle antiche culture, ad un'attenzione ai eh, lavoratori e soprattutto alle fasce più eh, deboli. E ci sono varie, eh, in varie valli del Trentino c'è stata l'adesione a queste CSA, comunità di supporto, all'agricoltura e abbiamo dedicato un ampio spazio ricordando anche eh, il, la rete denominata Naturalmente Trentino. Ecco, diamo anche delle informazioni concrete per chi volesse aderire a questo eh, progetto. Le foto, come sempre, sono quelle di Gianni Zotta. Il vostro editorialista Vincenzo Passerini questa mattina scrive La vera riforma di Francesco. A che cosa si riferisce? Lo spunto viene dagli otto anni del pontificato di Bergoglio, era il 13 marzo 2013. In questo caso la riforma a cui si riferisce eh, il nostro editorialista Passerini non è tanto la riforma della curia, una riforma organizzativa, ma è il ritorno alla parola, alla scrittura. Una parola però non come un approccio esegetico, intellettuale, teorico, ma come una parola che va vissuta. E nella Fratelli Tutti che Passerini individua come testo maturo, fondamentale, e Papa Francesco scende anche sul piano della concretezza. È una riforma che lui ha iniziato, che però, dice Passerini non tocca solo a lui ma tocca ad ogni cristiano. Quindi un richiamo a quella radicalità evangelica che peraltro aveva affascinato anche Dante, di cui pure ricordiamo l'importante anniversario. E in questi giorni un po' tutti abbiamo ricordato Kessler, anche voi questa mattina, certo. in prima pagina, parlate appunto dei 30 anni senza Kessler appunto. Kessler che lo ricordiamo insomma per il Trentino ha fatto molto, una cosa su tutte che possiamo ricordare, no? Certo, eh, ricordiamo sempre l'università, però ci sono... Anche il piano urbanistico, l'elaborazione dello statuto, lo statuto di, di autonomia, la sua attuazione e poi tutta la frontiera dello sviluppo eh, tecnologico. Ma anche per eh, Vita Trentina, eh, Bruno Kessler è stato un riferimento, eh, non solo per la sua amicizia con il nostro storico direttore Don Vittorio Cristelli: erano ambedue cacciatori, si stimavano anche se poi non se le, se le mandavano anche a dire, ecco, e ci aiuta Luciano Azzolini, che è stato fra i più eh, vicini collaboratori di Kessler, a cogliere eh, questa sua eh, capacità di visione, questo essere statista dell'autonomia, come Augusto Goio ha eh, denominato, ha titolato questa pagina, ecco, nell'attacco del pezzo, giustamente si dice che oggi fra i giovani, quando si dice il Bruno si pensa al centro sociale, allora invece dire il Bruno era, senza nominarlo, fare riferimento a Kessler. Abbiamo anche una, una bella foto inedita che ci è arrivata dalla Val eh, di eh, Rabbi dalla Val di Sole, e mh, ci è sembrato insomma un un doveroso tributo, non solo un onore, ma anche un recuperarne l'eredità. Poi abbiamo altri due riferimenti storici, il libro dedicato alla moglie, la farfalla bianca di, eh, che troviamo in, nella pagina della cultura, e poi Giorgio Postal, eh, l'uomo della rappacificazione, sul quale si sofferma invece nella sua rubrica Sentieri il nostro Franco de Battaglia. Tu hai firmato un articolo che porta proprio il titolo di volontariato cristiano con un'intervista a Enrico Abeccara. Di che cosa parli, Diego? Sì, è un signore di 95 anni, uno degli otto figli della, della famiglia Abeccara, noti in altri campi. Enrico forse è il meno noto, ma la sua storia è ricchissima, pensa che da, dagli anni 60 fino al marzo dell'anno scorso ha eh, ogni settimana partecipato alle riunioni della conferenza di San Vincenzo, i cosiddetti vincenziani, adesso ha 95 anni, eh, una vita quindi all'insegna di questo impegno che vedeva la San Vincenzo presente soprattutto a sostegno delle famiglie più povere della nostra città, ma non solo, anche dei paesi, un sostegno molto concreto con l'accompagnamento anche per le varie esigenze e, e un impegno però che nasceva da una eh, puntuale eh, formazione cristiana e spirituale. E per me è stato commovente nell'andare a, a trovare eh, Enrico Beccara, che è stato presidente della conferenza San Vincenzo di Trento per molti anni, vedere la precisione certosina con cui ancora fino all'anno scorso questi anziani tengono nota del verbale della loro riunione e dell'impegno eh, orientato ad un caso particolare. Ma poi è interessante in questa storia vedere come la San Vincenzo si era mobilitata anche nell'80 per il terremoto in Irpinia e poi come aveva allargato i propri orizzonti in un gemellaggio anche con il popolo brasiliano attraverso la figura di Monsignor Masserdotti. Noi ci stiamo avvicinando a grandi passi alla Pasqua, anche voi vi occupate dei riti appunto pasquali, riti particolari anche quest'anno chiaramente a causa della pandemia. Sì, lo faremo anche nella prossima settimana con l'elenco delle iniziative consentite nel triduo pasquale che avranno una, una modifica anche in cattedrale per il quale ci auguriamo che posso, di poter rivedere anche il nostro Vescovo Laura al quale auguriamo un buon termine di convalescenza. Ci soffermiamo questa volta sul, sulle disposizioni relative al Via Crucis, all'ora di adorazione ma anche alla, alla confessione perché come forse qualcuno è sfuggito in occasione della pandemia è stato fatto ricorso alla possibilità appunto di una forma di accostamento al sacramento della riconciliazione diversa, la cosiddetta terza forma, e Don Giulio Viviani, il nostro liturgista, ci spiega il significato di questa possibilità che sarà applicata anche nelle nostre chiese, così come è già successo lo scorso anno. Vi occupate della chiusura del Cinema Astra, questa notizia che è piombata nelle redazioni proprio nella mattina, nel pomeriggio di ieri e ovviamente ha lasciato un po' tutti attoniti, ecco, nessuno si aspettava una notizia del genere. Sì, abbiamo registrato anche noi sul nostro sito, sui nostri social, una reazione insomma, di, di affetto verso la famiglia Artuso. E ieri, sbancando, come si dice in gergo, una pagina, abbiamo costruito un, un racconto insomma, della storia di questo cinema attraverso la firma del nostro collaboratore Paolo Piffer, che, guarda caso, proprio a questo storico cinema ha dedicato un eh, libro, una storia trentina. Ecco, ringrazio la la regia che ci dà queste che potrebbero essere le ultime immagini, visto che lo stabile è già stato venduto, questa è la notizia eh, che diamo, sarà destinato quindi ad altri usi, però nel dibattito sui social eh, c'è la richiesta forte che insomma attorno alla famiglia Artuso e al nome Astra si possa riattivare una qualche eh, modalità nuova di eh, avvicinamento al linguaggio cinematografico che è, come è stato garantito da tanti anni in corso Buonarrotti Prima di salutarci Diego hai qualche segnalazione o dalle valli o di qualche articolo che non possiamo perderci? Ma no direi che la nostra speranza è che tutti siano, siano interessanti se mi consenti magari accompagniamo la pagina dell'agricoltura visto che è il numero agricolo perché eh, come avrete già detto giovedì scorso abbiamo una nuova conduzione a due mani dopo eh, i 40 anni di attività di Sergio Ferrari e Giuseppe Michelon, eh, auguro a Pietro Bertanza, che è il nuovo curatore e al nostro esperto di orto e giardino. Roberto Vettori di poter proseguire per almeno altri 40 anni Assolutamente. buona lettura, è sempre un'agricoltura per tutti, se poi dai telespettatori possono arrivare anche richieste, segnalazioni o anche spunti per eh, qualche approfondimento è evidente che eh, questo settore primario è primario anche nell'attenzione del nostro settimanale. Grazie infinite a Diego Andreatta, direttore di Grazie Vita Trentina te.